Ehi a tutti questo nuovo vlog io sono barbuto ma non ho la barba oggi è un giorno speciale ma è un giorno anche di cui mi pentirò, è un giorno speciale perché di là ci sono i miei amici che non vedo ormai da un anno e mezzo per sto covid di merda ma mi pentirò tantissimo perché i miei amici sono di là per un motivo, mi tatueranno la gamba mentre io sarò bendato quindi io non saprò fino alla fine che cosa mi andranno a tatuare, non sono tatuatore, quindi sicuramente uscirà una schifezza allora io ho una piccola idea e pensavo di tatuare una merda, sono di noi in grado ah no nessuno è zero, Io faccio Oh, non c'è la spada Una boccetta Devo dare il te Sto pensando Voglio fare qualcosa Di proprio di fatto bene Niente nomi di ex Niente cazzi E allora non c'è nulla Di divertente però <ride> Raga ricordatevi Che sono un vostro amico Dico solo che te ne pentirai bro Alla fine ma... Per no, me bro ti... Farai fatica a scopare <ride> Questo monte che cazzo è, Perché... oh, ma è la... Partiamo benissimo Oh raga Chiuso Pulito Disinfettato Tutto Questo lo devi aprire non in... Sei pronto Giuseppe? Eh, no sentiamo l'aria <ride> sì. Allora ragazzi niente piselli Niente scritte Io provo a indovinare Oh però non vedi vero sincero Giuro non vedo. Ora oh, bastardo. No, no, no. Allora io sento che mi sta facendo dei cerchi. O fa tipo la pussy e mi fa tipo il simbolo dell'infinito. <ride> Oppure, cazzo sta facendo, il simbolo delle Olimpiadi. Ah uh ah. -huh. Qual è il simbolo delle Olimpiadi? Wow, Quello? Ho indovinato? Sì. Bello sì. sto oh. simbolo delle Olimpiadi. 2000, quali sono queste? Eh, questi sono quelli del futuro. Quelli. Eh sì. Okay. 2030 almeno. Bello. Allora vai col simbolo dell'Olimpia Sei sì. sicuro che posso? Oh, eh? no, te, oh, io oh, io ho il permesso, oh, ho il permesso oh, il di tatuaggio no, no. Ma raga, non è che sono grandi così, vero? No, no, sono piccolini, piccolini, bro eh. Sì, sono la vostra tela oggi sì. Sì. È di Italia, la mano, però C'è cioè, esattamente sopra ah. Sei pronto? Vai Cazzo mi ridete <ride> Vai, vai, coraggio Senza paura Tanto è lui che sente il dolore Ah, porco due ah. Hai sentito? Ah. Fa male Fatto? Eh? Sì <ride> No, no Ha fatto il primo certo di me neanche come neanche beh io di Valentino ho paura è dentro, no ma è troppo lento tu senti come lento, lento, lento. Eh, sì. Sì. Sì. ah porca puttana ma è Valentino non mi sembra molto successo ragazzi. No. Merda. No, no, oh, Merda no no no no no no no no no allora, pure, Merda, no no non non è è male. Male. no no no no no no no no no no no no no no no non è, mai non è mai iniziato Ma come? Che cazzo vuol dire? Cioè le tette a triangolo Cosa sono le tette dei Simpson? No eh? No No No lascialo finire Va bene come viene viene Viene viene, raga. Che cazzo che è? Cioè, fate no, sterilizzate, no. capito? Non c'è bisogno proprio in grassetto Però se dovessi descrivere il percorso di vita che ti ha portato a fare questo ti Qual mi è, mi è il detto. problema principale? Non lo so, non so, non so. <ride> Ah, perché qua c'è qualcuno no. che sa tatuare Non è un problema che mi ha portato fin qua Adesso rideranno tutti Di me? Okay. La gente che sta guardando questo video Ma è la fiducia nei miei amici Ma che stai Ma pronto, <ride> però se, ma questo questo tranquillo Se ti tagli sto pezzo di pelle lo riempi sì. sei milionario miliardario e, e stiamo andando ancora iniziare sì, si sì, mette prezzo ma sono oh, oh, le dietro. che devo fare? Oh, ce lo faccio la faccio ce la faccio mi state eh, facendo eh, venire eh, l'ansia ok ok oh, trema tantissimo non aver paura falla no, no ma trema proprio appena ce l'ho in mano questo È una sensazione non è, che è, che è, che è, che è vai vai prova prova bro. sai come farlo, lo sai dentro di te mi stai mettendo ansia, bro. mi stai mettendo ansia Dai tranquillo, ripal, tranquillo in bio per il merch spettacolo, best merch, dov'è la trittana? Qua, qua davanti Merch più bella al mondo cioè, eh. Cos'è? un gelato, eh Sì, è un coro cono gelato, gelato. Tanto vedo dopo eh. <ride> Ho deciso di essere un po' più carino degli altri, quindi ho preso questa parola in giapponese che significa campione. E sta calando. Sta fare Benito Mussolini. No, Benito Mussolini. Eh. Ma come hai fatto Benito Mussolini? Non eh, lo vedi. sentito dove andare più giù. No, no, va bene. Sembrava tipo un pavone. Non è un pavone. Vediamo. Ole. Eh, ma com'è il mio? No, Mi fa veramente cagare. Che senso non sembra quello che vuole? No! Cosa? Ok, no. quello di Usa è il peggiore. Quello di Usa è carino. Non no, no, no lui, è... lui ha detto il peggiore. No, ha detto allora, lo può farlo modo. meglio, però... Ma cos'è? Ma cos'è? È eh... È un riccio. Non Stai lo facendo so. un riccione. Ha un riccio? Come cazzo è possibile che fai un riccio, però è difficile. Vabbè, eccolo, ma... lo, lo Bello! Bello! questo è bello è di più, bello dai. bello questo è figo è no forse era meglio prima io non lo so <ride> serio? ecco così ok allora sì. quello di Ipala è quello che sanguina di più quello di Valentino è il peggiore quello di Monte va a cagà e il, oh, cagà è è il, cagà. il tuo non è il peggiore il mio è migliore, <ride> il migliore il è il migliore allora si sì, quello è vero in maniera pepita bello questo è figo oh pepito è venuto benissimo <ride> <ride> Merda ragazzi, son... che cazzo è sta roba? bitcoin! <ride> Indovina che te l'ha fatto? Bitcoin l'ha fatto IPA! <ride> ah, no, fa più grande! Dovremmo arrivare ai pennarelli! Allora, questo, questo è il pennarella! Questo che cazzo questi tre è. sono... Non è male, eh! Poteva venire peggio, <ride> sono sicuro. Ok! Sei contento, il risultato! Ma ti ha pennato il muscolo! Contente eh. per niente! Cosa che che vuol dire questa nuova? Allora, prova a indovinare. È una parola sola. È una parola sola. Sì. Eh, così... Che te la usi sì. spesso, bro. Sì. Eccola. No. No. Il campione. Il campione. Vuol dire campione in giapponese. Grande, bro. No, tatuaggio migliore. Yes. Questo è il, sono i miei preferiti. Coin ci stai, ma ah, dal... sì, so è da ludopatico. <ride> è le così. mosche, no, sono proprio brutte le mosche. Bo, Adesso la... c'è un ricordo di noi per tutta la eh, vita. Per boh. tutta la vita, cazzo.